Ringrazio Tebaldo sia per l'ospitalità eh, di Castero, insomma, per averci aperto le porte. È importante essere qui eh, al cuore, veramente anche noi fisicamente, diciamo, del, dell'approccio integrale da parte della, della Chiesa. E, e anche lo ringrazio per la, la relazione con, con cui ha aperto questo pomeriggio, che anche introduce ad alcune delle cose che vedremo assieme. Un po' di difficoltà perché lo stile di Tebaldo, chiaro, limpido e nobile, è l'opposto del mio. Ogni tanto mi parte un po' l'accento romano. Eh, inizio a parlare molto velocemente, quindi fatemi segno quando, insomma, quando non mi seguite più. Però farò del mio meglio: cioè, ho qui anche qualche studente o ex studente della facoltà, quindi sanno a cosa stanno per andare incontro. Però io inizio lentamente molto, poi eventualmente mi fate, mi fate segno. In questa seconda relazione cercheremo di passare assieme dal tema di questo capitolo che stiamo affrontando, che è quello dell'ecologia integrale, a una mia proposta che è quella del cuore di questo capitolo. Quindi eh, cerchiamo di alcune discussioni e... Um, metti tu, faccio io. Okay. E, um, cerchiamo di guardare questo rapporto molto rapidamente perché il tempo a disposizione non è tanto, il rapporto tra l'ecologia integrale e l'ecologia umana. Nel, uh, nel Magistero. Uh, abbiamo quanti minuti? Abbiamo 40, no? 40 minuti, vedo, Debaldo, circa. Sì, sì, no, così metto un timer per, per rendermi conto dove siamo. E soprattutto per renderci conto dove siamo. Come diceva Debaldo, siamo nel nostro percorso, stiamo analizzando di mese in mese eh, i vari capitoli della nostra enciclica e quindi siamo arrivati, dopo aver visto eh, con, con un approccio che è anche un approccio tipico della bioetica io mi occupo fondamentalmente di bioetica nel, nel Regina Apostolorum e ho dei corsi di filosofia della scienza presso i salesiani eh, in bioetica il proced procedimento per lavorare per affrontare una tematica è sempre partire dalla conoscenza concreta di quella tematica cioè eh, devo sapere di che cosa sto parlando prima di poterlo analizzare dal punto di vista etico è quello che fa in fondo l'encilli che è il primo capitolo dedicato a, a fotografare la situazione poi si interpreta questa situazione alla luce di principi filosofici e antropologici, cioè non posso dare delle soluzioni concrete se non so chi è l'uomo e non so che cos'è l'ambiente che ci circonda. E Quindi Rencicchia ha fatto questo percorso fino ad arrivare a questa proposta appunto dell'ecologia integrale. Quando pensiamo all'ecologia, probabilmente non stiamo pensando a questo o qualcuno di voi sta pensando a questo. Se non siamo addetti ai lavori, eh, probabilmente nessuno ha in mente le equazioni di Vito-Volterra, che regolano il rapporto tra le prede e i predatori. Non penso che vi siate iscritti in questo diploma avendo questo in mente. Speriamo di sapere, veramente, calcolare finalmente l'incognita in questa equazione. No, non credo. Che cosa avete in mente, che cosa avete in mente quando pensate all'ecologia? Non dovete rispondermi, dovete semplicemente chiudere un attimo gli occhi, un attimo perché sennò qui scatta il riposino pomeridiano. Un attimo, ho detto sormirna. Un attimo, e pensare a eh, quali immagini vi vengono in mente appunto con l'ecologia. Con il termine ecologia, che cosa vi viene in mente? Probabilmente quelle immagini sono quelle stesse che vi hanno portato a interessarvi di questo problema. Probabilmente non è stato questo, immagino, non lo so. Forse in mente abbiamo cose che non sono queste, perdonatemi, cioè non è l'idea che ci ha già fornito eh, Tebaldo, cioè di, di questa scienza che studia i rapporti dell'animale con il suo ambiente organico e inorganico, la definizione di ecologia di Ernest Ecker del 1866, ripercorsa appunto più avanti da altre definizioni che vanno nella stessa dimensione. Cioè eh, questa, questa scienza che studia i rapporti, eh, come in quel caso, tra eh, la, la relazione tra per, perché a questa temperatura... Questo tipo di zanzara è così diffusa, mentre in altre parti del mondo no. C'è cioè uno studio meramente descrittivo di quello che c'è eh, nell'ambiente. Per noi probabilmente non è questo. Noi probabilmente abbiamo in mente altre cose. Forse queste, queste immagini di, di, di questi posti meravigliosi del nostro, del nostro pianeta. E un aggettivo per queste immagini? Questa me la potete dire, non dovete solo questo. Meraviglioso, poi... Fantastico, Armonia. Sì, sì, sì. Itri, che no, tu sei, tu sei, tu sei hai dei problemi, però. Sì, sì, sì. Ha, scritto, ha scritto un libro sulla risorsa acqua, per cui lui vede tutto, eh, ce n'è lì in abbondanza. in sì. sì. mente pubblicità dei viaggi? Ben, benissimo, no, non è per quello lo scopo, non, non, non ho nessun interesse da questo punto di vista. Una bellezza che potremmo definire incontaminata? Bellezza. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Bellezza salubre e incontaminata. E il, il problema dell'incontaminata però ha una, una leggera minaccia sotto, perché incontaminata da chi? Eh, dall'essere umano. Allora abbiamo mh, questa un po' questa sottile deviazione, o forse è l'approccio giusto, non lo so, di pensare che qualcosa che è incontaminato è incontaminato perché non c'è l'essere umano. Quindi, questo dovrebbe dire che l'essere umano è un contaminante, però questa cosa non sono sicuro che sia proprio la visione corretta che dobbiamo avere nel nostro approccio ecologico. Non dare subito le risposte delle soluzioni, se no eh, tu già l'hai studiato con me, non vale, no? Eh. In realtà ambiente è anche questo. È per il, deserto, il, il deserto per degli animali che sono abituati a quell'habitat, che sono ormai hanno quella come nicchia ecologica, è il posto meraviglioso in cui stare non è ambiente anche questo, ma non è ambiente la faccia senza vita della luna? E allora che cosa vuol dire per noi ecologia e tutelare l'ambiente? Eh, portare la vita sulla luna, far fiorire il deserto come di profetica memoria, ma insomma forse degli animali che sono abituati a quel tipo di habitat non sarebbero così soddisfatti di questa nostra ingerenza. Lasciare tutto così com'è, come un enorme museo? La, tuteliamo l'ambiente perché è bello abbiamo detto beh abbiamo visto delle immagini che sono belle quelle dopo mh, forse a qualcuno piace il deserto a qualcuno no quindi questo tema del tutelare l'ambiente perché qualcosa di incontaminato di bello è, è sempre un concetto un po' relativo tuteliamo l'ambiente perché è buono l'ambiente non è né buono né cattivo io mi occupo di etica l'etica ambientale non vuol dire che l'ambiente è buono o cattivo perché l'etica appartiene a qualcuno che ha una libertà di scelta nell'agire gli animali possono fare male, ma non fanno il male, non possono scegliere tra il male e il bene. Così l'ambiente non è buono, anzi talvolta tal questo ambiente ci sembra inospitale, ci sembra in qualche modo crudele, se non, anche se non per scelta sua. Quindi non posso neanche tutelare l'ambiente perché è buono. Tra l'altro questa cosa a noi sfida particolarmente, secondo me. E ci torneremo, ma... Siamo al 9 marzo, a breve abbiamo, è già un po' il fiorire della primavera, questa primavera che ci ricorda che, che tutto risorge, che tutto rinasce. Una nota personale, permettetemi di condividere, l'anno scorso, esattamente un anno fa, io dovevo fare questa lezione, si svolgeva nel nostro Ateneo, ma la mattina mia madre è morta. Quindi ho chiamato Debaldo in crisi, non sapevamo come fare, organizzare tutto in mia assenza. E stava sbocciando la primavera, ma mia madre è morta il fatto che le, i fiori rinascono non mi ha restituito mia madre allora questo per noi umani che sappiamo che la vita ha una direzione è un po' una sfida no? perché tut, tut, tutto sembra eh, ricominciare ciclicamente ma noi sappiamo che invece la nostra vita sta cambiando io non sono quello dello scorso anno con qualcuno ci, ci conosciamo da un po' di tempo guardate me ho, più bar ho la barba bianca prima non ce l'avevo eh, sono diventato più, sono più basso Prima ero da, da giovane ero altissimo, perché se, se, se, chi ha riso lo terrò presente all'esame, sappiatelo. No? Per cui Noi ci stiamo trasformando, stiamo cambiando, no? sappiamo che andiamo verso la morte. Quindi il fatto che, che, che il mondo sembra sempre rinascere è qualcosa che ci interroga. Che significa profondamente questo per noi? Eh. Eh, beh, tu sei di parte però, nella Sacra Scrittura... Eh, però se tu non hai questa chiave non, non puoi dire a tutti quanti partiamo dalla Sacra Scrittura perché l'uomo comune ti dice guarda io so che mia madre è morta, mi puoi parlare del tuo libro, mi puoi parlare di qualsiasi cosa ma se io non ho fede, se io non ho fede, eh, il, il messaggio dell'ecologia non mi aiuta molto, cioè dobbiamo cercare di capire perché tutelare l'ecologia e poi vedremo come in realtà l'ecologia, l'ecologia umana ci porterà a scoprire questa cosa, a scoprire che all'inizio c'è un anche un matrimonio, e così ci sarà la fine, c'è un giardino e ci sarà un giardino. Ma abbiamo bisogno di cambiare il nostro sguardo, non abbiamo uno sguardo così superficiale all'ecologia, mm, seguo l'ecologia perché, perché è bello, perché romanticamente, no, no, non funziona così, cioè non ci basta questa, questa spinta un po' così romantica. A volte abbiamo l'interesse a tutelare l'ecologia come se il mondo fosse un enorme beauty farm in cui farmi i fatti miei, mi, mi sento un po' meglio, è eh, questo sguardo integrale di cui parlavate Baldo. Non, non basta questo, cioè, dobbiamo andare più nel profondo. L'ambiente naturale è buono e bello. Beh, insomma, ci sono delle piante venenosissime. L'ambiente naturale è buono, c'è ci cioè, il problema della predazione. Conoscete queste formiche zombie no? che vengono attaccate da una specie di muffa e questa costringe le formiche a fare, a, a recarsi in un luogo specifico per morire e lei fiorire. Ho il problema della predazione, alcuni ecologisti estremi dicono come facciamo a, eh, a insegnare al leone a cibarsi di paglia? Eh, se, se, se, sempre profeticamente questa cosa si dice, no? il leone si ciberà di paglia come il bue, ma io non glielo vado a spiegare, insomma almeno io no. Eh? Capiamo che qu questa non è proprio una, una natura che ci sembra bella e buona e incontaminata, Qualcosa di molto forte per noi allora perché tutelare l'ambiente che cosa c'è dietro l'ecologia eh, questa altra immagine anche molto caratteristica eh? di questa vespa che, che inietta le mette le sue uova all'interno di questa larva queste uova si schiudono e divorano questa larva dall'interno cioè, non abbiamo un'immagine di una natura così accogliente e così buona allora eh, beh, cioè abbiamo, avremmo anche altro, avremmo anche altro. Se, se le formiche oggi la fanno da padrone, eh? oggi le formiche vanno tantissimo, queste staccano la testa alle avversarie, per cui insomma, che cosa ci stiamo dicendo? Ma perché nella, in realtà l'ecologia, quella di cui dicevamo, che dicevamo prima, non è che si, si interessa tanto di una valutazione etica, almeno non dovrebbe. L'ecologia è una scienza descrittiva, cioè ti spiega che di fatto gli ecosistemi funzionano così all'interno di un ecosistema, avrai una, una parte che noi chiamiamo parte biotica che sono gli animali gli vegetali che sono in quel sistema, e una parte abiotica, cioè il complesso di aria, acqua, temperatura, clima, che fanno sì che quella, quegli animali si, si strutturino in quella piramide alimentare. Perché piramide alimentare? Perché tu all'interno di un ecosistema avrai sempre degli organismi produttori e quindi sono in grado, in quanto autotrofi, sono in grado da se stessi di produrre il loro nutrimento e per esempio le piante che attraverso la fotosintesi, attraverso il sole, l'acqua del terreno, riescono a costruire se stesse, a sintetizzare sostanze organiche e quindi si costruiscono. Ma queste piante saranno prede da parte di animali che sono i primi consumatori, eh, ad esempio gli erbivori, e questi saranno prede a loro volta di altri, di altri animali che sono carnivori e mangeranno quelli. Poi alla fine tutti moriamo e le, le nostre e la nostra, tutta la nostra struttura viene decomposta da altri organismi in un ciclo alimentare di fatto l'ecologia ci racconta questo, cioè ci racconta come dice Morandini che l'ambiente naturale è sotto questo impietoso sguardo realistico il luogo di una interdipendenza, tutto è collegato sì ma è un'interdipendenza nella modalità del consumo, le varie entità si nutrono di altre entità si sviluppano, sussistono e crescono a scapito di altre entità. Non vi è scappatoia, dice pure alla legge dello stomaco, che deve essere riempito. I nuovi ospiti sono ben accolti negli ecosistemi perché probabilmente saranno prede di qualcun altro. E questo sguardo impietoso e descrittivo non è l'ecologia alla quale stiamo pensando noi. Di fatto nella nostra mente è avvenuto un passaggio, giusto, corretto, è venuto non solo da noi ma è venuto proprio storicamente nella scienza ecologica per cui quando noi pensiamo all'ecologia pensiamo alla tutela di quegli ambienti di cui abbiamo visto prima e pensiamo all'ecologia come una buona prassi, una buona azione che io devo fare per salvaguardare la nostra casa comune ma una, una buona prassi per salvaguardare una prassi, una, la nostra casa comune non è una descrizione, è una norma etica L'etica presuppone che ci sia qualcuno, che non era il leone di prima, che non è la pianta, che non è la medusa, che non è la formica, qualcuno che sia libero di scegliere e di vedere con il suo intelletto qual è il bene da compiere e con la sua volontà aderire a quel bene. Questo è l'essere umano. Quindi facciamo attenzione quando pensiamo che l'essere umano è l'inquinante, perché l'essere umano è l'unico che può distruggere l'ambiente per scelta, ma che anche può... Eh, cercare di salvaguardare l'ambiente sempre per scelta, perché siamo gli unici che abbiamo questa capacità di scegliere. Cioè, L'etica appartiene soltanto all'essere umano, perché soltanto l'essere umano è libero da questo punto di vista. Quindi in questa chiave l'ecologia entra nel magistero, non des come descrizione eh, di, di quello che c'è attorno a noi. Il magistero si occupa di ecologia perché dietro l'ecologia c'è un comportamento morale, non va tanto alla ricerca di soluzioni tecniche, poi arriveranno anche queste, ma il primo impulso, il Magistero si occupa di questioni di fede, di questioni di morale, se no non entrerebbe nel Magistero tutto questo. E infatti, fin, eh, anche facciamo attenzione, l'avete già visto probabilmente negli altri moduli, ma facciamo attenzione a pensare ad affidare soltanto l'interesse ecologico a Paolo Francesco, ovviamente non è così. Eh, qui, siamo, qui leggiamo già dei testi di eh, Paolo VI che già parla di questa catastrofe ecologica. La concreta attuazione di queste, in un discorso alla FAO del 1970, la concreta attuazione delle possibilità tecniche a un ritmo accelerato non avviene senza ripercussioni dannose sull'equilibrio, prima qualcuno parlava di armonia e di equilibrio, del nostro ambiente naturale e il peggioramento progressivo di ciò che si è convenuto chiamare ecosistema e questo rischia di condurre a una vera catastrofe ecologica. Tutto è organicamente inglobato vedete già richiama in qualche modo quel tutto è connesso che il, la frase guida diciamo della laudato si ma non solo della laudato si di tutta l'ecologia integrale ma in realtà dell'ecologia in genere cioè se noi diciamo l'ecologia in sintesi che cos'è è scoprire che tutto è connesso è necessario quindi di, fare attenzione alle conseguenze del, dei nostri comportamenti perché i nostri comportamenti adesso non hanno più la caratteristica della prossimità nel tempo e nello spazio ma si dilatano oltre i confini delle nazioni e oltre i confini del, del tempo. Per questo diceva giustamente Tebaldo prima, il nostro atteggiamento è l'atteggiamento di una generazione che, che è padre verso, verso i, i figli che verranno. Ma anche noi siamo gli unici a potersi occupare delle generazioni future. Siamo gli unici. Per, perché devo fare qualcosa per le generazioni future? Che cosa fanno loro per me? È stranissimo che sta, non c'è una reciprocità, non c'è una simmetria. Ma questo rapporto genitoriale è tipicamente umano e il problema vedremo con l'ecologia umana è dove sta il nostro cuore e l'esempio familiare, vero De Baldo, è praticamente immediato. Arriviamo a colazione a casa, e noi abbiamo otto figli, non è un esempio, cioè io ho realmente otto figli, cioè non è così un'iperbole, me lo devo ricordare anch'io perché sennò me mi... Alcuni si svegliano prima perché vanno a scuola perché sono piccoli, altri vanno all'università, per cui si svegliano più tardi. Otto figli, dieci persone, sette cornetti per la colazione. Facciamo apposta. Quello è il test. Cosa fai? Li mangio di corsa prima che arrivino gli altri. Possibilità uno. Esatto. Oppure li lascio per quelli che verranno. Questa educazione, educazione ambientale, familiare, è molto spicciola, in realtà è, è coraggio integrale. Dove sta il tuo cuore? Cioè lo, lo provi attraverso queste cose. Perché lasciare qualcosa a chi verrà dopo di me? Perché limitare il consumo oggi, il mio cornetto, cioè un benessere per me eh, e le risorse in realtà per quelli che verranno dopo e dopo ancora. Questo atteggiamento è unicamente umano. Per questo siamo chiamati, è vero che nel libro della Genesi si dice che l'essere umano deve soggiogare e dominare la Terra, ma deve soggiogare e dominare anche se stesso. Diceva il Papa, infatti, è venuta l'ora per l'uomo di dominare il suo stesso dominio. Eh, ma sapremo in grado, diceva Paolo VI, l'uomo che ha saputo soggettare l'atomo, vincere lo spazio e anche manipolare le cellule, saprà dominare il proprio egoismo, saprà lasciare quel cornetto al figlio che verrà dopo. Eh, bisogna che cambi il cuore dell'uomo. Quindi l'ecologia entra nel Magistero in questa chiave morale, come igiene e purificazione dell'ambiente naturale e fisico. Così anche Papa Giovanni Paolo II nel 1980. E questo discorso è interessante perché Papa eh, Giovanni Paolo II lo fa il 15 novembre del 1980, nel settecentenario della nascita di Sant'Alberto Magno, patrono degli scienziati. E 15 novembre che è anche la data di nascita de dell'ultimo dei miei figli perché io mi ricordo anche le date di nascita dei miei figli anche addirittura i nomi, gli anni no ma altre cose, altre cose più o meno me le ricordo questo discorso è interessante perché dobbiamo anche ricordarci come dice la Laudato Si, richiamando sempre Giovanni Paolo II, che non dobbiamo avere paura della scienza e della tecnologia La scienza e la tecnologia so, dice la Laudato Si, sono un prodotto meraviglioso della creatività umana però è anche vero che c'è cioè il Papa qui, la conoscenza scientifica ha portato a trasformare la tecnica ma il problema è che oggi scienza e tecnica sono profondamente eh, integrate tra loro e le leggi del fare tecnico sono diventate leggi morali ehm, che, qual, che, qual è la legge base del fare tecnico? Cioè, una cosa dal da punto di vista tecnico deve, deve funzionare ora noi siamo in questa sala Stiamo parlando in videoconferenza, eh, abbiamo dei, degli schermi qui davanti a me, un microfono, un computer, delle telecamere. Potevamo utilizzare come computer un Commodore 64 del 1980, eh? potevamo utilizzare sistemi di videoconferenza. il nostro Ateneo fa videoconferenze dal 2001, ma non si facevano così, si utilizzavano degli apparati, potevamo farlo, ma non lo facciamo. Chi di voi ha un telefono tax con l'antennina? Non so neanche se funzionano più, lo so. Cioè tutti quanti noi nella tecnica cerchiamo quello che è più efficace, più efficiente, è normale. Ma se queste leggi del fare tecnico diventano leggi morali, c'è un cambiamento di percezione della scienza che non va più alla ricerca della verità, eh, ma soltanto alla ricerca dell'utile, di quello che funziona il problema del consumismo. Tutto questo ha un effetto, quindi non mettiamo in dubbio la scienza e la tecnica, ma questa, questa percezione della scienza e della tecnica. Se poi le leggi della scienza e della tecnica diventano anche leggi morali, per noi che ci occupiamo di bioetica, perché continuare a eh, fare figli nella modalità tradizionale? Usiamo la fecondazione artificiale che è più efficiente, ci permette di selezionare e di scattare quelli che non sono adatti, capite che è una mentalità Abberrante. La questione ecologica però esiste e, anche per, ancora una volta per mostrarci che non è Papa Francesco aver introdotto questi termini, anche Giovanni Paolo II parlava di una conversione ecologica. Se lo sguardo, diceva lui, percorre le regioni del nostro pianeta ci si accorge subito che l'umanità ha deluso l'attesa divina. Attenzione a questa frase che per me è molto importante perché. Non è oggetto della nostra discussione di oggi, ma l'accenneremo soltanto. Alla fine degli anni Sessanta, importanti studiosi hanno accusato apertamente la mentalità giudaico-cristiana di essere la causa dei problemi ambientali, e anche l'hanno accusata di essersi occupata in ritardo dei problemi ambientali. In realtà, questo, questo percorso che stiamo facendo ci sta facendo vedere che il ritardo non c'è, perché l'Earth Day è del 1970, il discorso di, di Papa Paolo VI è del 1970, quindi ritardo non mi pare che ce ne sia. Ma se ci sono dei comportamenti, diciamo, anche da parte dei cristiani, non ecologici, è per una cattiva interpretazione del, del testo biblico. Perché quando ci siamo stati chiamati a, a dominare, a soggiogare la terra, siamo stati anche chiamati a dominare, e a soggiogare i nostri eh, desideri, in un certo senso, se questi sono smodati. Eh, se siamo posti al centro del giardino è perché dobbiamo occuparci di quello che ci circonda. Cioè abbiamo una responsabilità speciale. Infatti dice il Papa... Quando abbiamo dei comportamenti antiecologici abbiamo deluso l'attesa divina, quindi evidentemente l'attesa divina sull'essere umano, su quell'umanità, era un'altra. E infatti l'uomo dice ha devastato pianure, e valli, ha inquinato le acque, ha reso irrespirabile l'aria, insomma, ha umilato quell'aiola che è la terra, questo è tra virgolette perché è un termine che usa un poeta eh, che si chiama Dante Alighieri, che magari conoscete, e, questa terra che è la nostra dimora. Ed è vero, eh, infatti ancora una volta quando pensiamo a ecologia e al nostro intervento pensiamo probabilmente a immagini come queste. Cioè... Ma non c'è solo questo, cioè l'essere umano è anche in grado di fare tanto bene al nostro, al nostro pianeta. Cioè siamo anche quelli in grado di occuparci delle specie in via di estinzione, Le formiche di prima non è che vanno a preoccuparsi del fatto che o il leone, che quella gazzella magari è l'ultima ed è una specie in via di estinzione. Cioè la legge della, della ecologica è una legge de dello stomaco che deve essere riempito. L'essere umano può invece eh, moderare i propri interessi eh, orientare il proprio, il proprio agire morale anche salvaguardando appunto l'ambiente che cos'è l'ecologia integrale quindi nella laudato sì l'ecologia integrale dice Paolo Benanti neanche farla apposta è un approccio alla realtà è un sistema complesso la cui comprensione richiede di mettere in prima parola la relazione delle singole parti tra loro e col tutto in realtà questa è una definizione che va in generale sull'ecologia poi il termine integrale Sottolinea maggiormente questo, ma appunto l'ecologia è una scienza, alcuni dicono che è la prima scienza vera, eh, secondo me lo dicono gli ecologisti, ma insomma perché è la prima scienza vera? Perché prima la biologia si occupava del, della zoologia, quindi dello studio degli animali, della botanica, quindi dello studio delle piante, anche il percorso che ha fatto prima Tebaldo ce l'ha ricordato. L'ecologia invece studia le piante, gli animali e il suolo nella loro integralità. Nella realtà, come, come tu li trovi veramente, tu non trovi un elefante da solo, cioè che tu lo studi e basta, lo trovi nel suo habitat. Allora, l'ecologia è la prima scienza vera perché studia le relazioni, una scienza, quindi non una filosofia. E il nostro Don Josh, che abbiamo visto prima, ci ricorda appunto che dietro, quindi, l'ecologia c'è una vera e propria metafisica relazionale, quindi uno studio dell'ente, e in particolare anche del, del, del, del vivente uomo, non, non solo puntando alla sua dignità, ma anche a quest'altro aspetto che è la sua relazionalità, cioè che non esistiamo da soli, ma in relazione con altri. L'ecologia integrale quindi l'asse portante della Si, che viene ricordato addirittura nel, nel numero 16, è che tutto è connesso eh, tutto è connesso tutto è in relazione. Dato che tutto è in relazione abbiamo bisogno di questa ecologia integrale che abbia uno sguardo diverso che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondale, mondiale cioè che, che comprenda sia il, che ascolti sia il grido del pianeta sia il grido dei poveri sia le dimensioni umane direzione ambientale e dimensioni sociali non sono due crisi separate un'unica crisi che è una crisi socio ambientale e infatti qualcuno prima ci ricordava che eh, integrale o, o meglio che proprio il concetto di ambiente che deve essere tutelato non è solo l'ambiente fisico quando pensiamo all'ecologia normalmente pensiamo a quello ma quanti ambienti compongono la vita dell'essere umano e del nostro pianeta tutti ambienti che devono essere tutelati curati non inquinati e eh, quindi uno sguardo integrale l'ambiente umano eh, fa parte, di cui fa parte anche l'ambiente artificiale l'ambiente urbano, lavorativo, domestico la cultura, perché la cultura non può essere inquinata non va tutelata anche la cultura l'ambiente virtuale si diceva prima L'ambiente virtuale non è un ambiente pericoloso, qua è scritto internet, i videogiochi, ma anche tutto il mondo delle reti sociali. Non sono anche quelli ambienti che possono essere inquinati e che quindi devono essere purificati, cioè nel quale l'ecologia eh, in questo sguardo integrale ha un effetto, certamente l'ambiente naturale, eh, ma la nostra casa più, prossima, più pronta è, è, è Dio stesso, cioè c'è anche un ambiente scatologico che da, in qualche modo forza e rafforza tutti gli altri. Il fatto che tutto sia connesso, faccio questa nuova messa no. ci ricorda che è vero che negli ecosistemi in modo quasi darwiniano tutto è una sorta di competizione per le risorse che cerchiamo di entriamo in relazione l'uno con l'altro anche in quanto prede e predatori ma la realtà è che tutto è connesso significa anche che c'è una collaborazione nel mondo dei viventi. Questa immagine è un'immagine che ci fa presente la, la cosiddetta simbiosi, che c'è in biologia, in cui per esempio questo granchio può vivere dentro un anemone di mare. L'anemone di mare ha queste braccia, diciamo, urticanti, quindi... però il granchio non gli fanno male. Il granchio viene protetto quindi da, da dall'anemone. Ho scelto un un'immagine un, un po' più seria perché io abitualmente avrei messo il pesce Nemo e Dori del cartone animato Nemo, però insomma stavo, stavo al di castello dello sviluppo integrale, quindi diamoci un tono insomma, un po' più serio oggi. La simbiosi c'è uno scambio di favori, il granchio viene protetto dalla Nemone perché eh, appunto no, gli altri animali non si possono avvicinare se no resterebbero diciamo urticati, bruciati e viceversa il granchio permette alla Nemone anche un po' di spostarsi una simbiosi che sia mutualistica, cioè ognuno fa un favore, fa favore all'altro. Eh, Quest'altra immagine anche ci ricorda che tutto è connesso. Eh, sapete co cos'è questa immagine? Questa immagine è un microscopio elettronico a scansione, quindi vediamo le, lo vediamo tridimensionale. Quello giallo è un nostro pelo, mentre l'altro è un acaro, e qui vediamo in tutta la sua bellezza, che si chiama Demodex folliculorum. Si chiama così perché vive nei nostri follicoli, cioè per esempio nelle nostre sopracciglia. Mm? Vive abitualmente qui, non se, se abbiamo un problema, se siamo male. Cioè, è casa di casa. base, è casa, siamo casa sua. Quando lui pensa alla casa, pensa a noi. Cioè lui sta qui sulle sopracciglia, ecco, se state facendo così come me, ne state facendo strage, sappiate. Mm. Eh, la notte esce, eh, esce va, va, insomma, va a mangiare, esce di notte, poi... Torna, torna a casa sua vive a nostre spese che sarebbe anche la descrizione di mio figlio di fatto però insomma adesso stiamo parlando di un qualsiasi parassita in questo caso ma è un parassita che non ci fa del male eh? perché vive a nostre spese ma insomma no, noi non ne abbiamo beneficio lui sì quindi è un tipo di simbiosi differente da quella di prima allora il fatto che tutto sia connesso e eh, che c'è questa simbiosi che c'è questa collaborazione vuol dire però che tutto ha lo stesso valore tutto è in relazione tutto è connesso quindi tutto è uguale noi eh, i batteri che riempiono il nostro intestino che effettivamente quelli ci fanno anche bene eh, il Demodex tutto ha lo stesso valore perché se tutto ha lo stesso valore di fatto niente ha valore Se sì. allora questa domanda è importante perché parlare di ecologia integrale noi forse lo diamo per scontato ma non vuol dire invece cadere in un integralismo ecologico Infatti l'enciclica insiste in vari passaggi su alcune cose che invece sono punti chiave per l'integralismo ecologico, cioè una forma di ideologia quasi, un'ecologia ideologizzata, radicale, estrema, che per esempio eh, per tutelare il pianeta alcuni propongono, Peter Singer per esempio uno di questi autori, dicendo allora facciamo una cosa, facciamo in modo di essere l'ultima generazione su questa terra, visto che siamo il cancro del pianeta, noi esseri umani lo stiamo rovinando, siamo noi contaminanti, allora lui propone facciamo in modo di essere gli ultimi su questa terra, in questi giorni ho visto un documento, un brevissimo cortometraggio interessante della Plasmon eh, che ipotizza questo Adamo, questo ultimo bambino che nasce nel 2050, è l'ultimo che nasce eh, e se, se, se, se, se, se scegliessimo spontaneamente di non inquinare auto eliminandoci, ci sono dei movimenti, questo eh, il movimento per l'estinzione umana volontaria L'enciclica che l'ha dato sì, non va in questa direzione perché non pensa che l'essere umano, che pure sta facendo male al pianeta, ma non pensa che sia l'essere umano il cancro del pianeta, non pensa che sia l'essere umano il problema, ma le sue scelte morali sbagliate. Eh, non, non va nella direzione della mitizzazione della natura, nella divinizzazione della Terra, ecco, non sposa il biocentrismo e neanche l'ecocentrismo, che sono appunto delle teorie anti-antropocentriche cioè che pensano che il problema sia la centralità dell'essere umano non va in questa direzione non va contro la scienza e la te tecnologia, nessuno dice il Papa vuole tornare all'epoca delle, eh, delle caverne anche perché dicevamo prima in realtà i nostri comportamenti ecologici sono anche spinti proprio dal fatto di sapere che ci saranno delle generazioni future c'è un film molto interessante che si chiama I figli degli uomini, no? che parte da e si vede questo mondo in crisi, guerre continue, perché non c'è più speranza. Cioè, Il fatto che non ci siano figli, non, non, non, perché nel film parte da questa idea che non si sa perché, ma non riescono più a nascere bambini, in realtà toglie la speranza al mondo intero. E io stesso, anche De Baldo, insomma, che abbiamo figli, abbiamo un certo numero di figli, sembrerebbe quasi un contrasto ma come fare di ecologia e ti presenti con otto figli, ma non sai che stai inquinando cioè l'impronta ecologica, ma... ecologica è un buon indicatore, ma se pensa che l'essere umano però non è solo un consumatore, è anche qualcuno che può risolvere i problemi della Terra, cioè dobbiamo mantenere questo sguardo ottimista e di speranza nei confronti dell'essere umano, se no ha ragione Peter Singer facciamo in modo di essere gli ultimi, ci leviamo di mezzo e il pianeta si salva sarà bellissimo senza di noi, ma bellissimo per chi? Cioè chi avrà la possibilità di lodare per un pianeta in cui non ci siamo. E qui infatti trovate, le troverete nella, nella diapositive, alcune proposte ecologiche che, che vanno in quella direzione, che sono antiantropocentriche. antropocentriche Certo, il problema non si risolve con l'antropocentrismo, il problema se l'antropocentrismo è una centralità dispotica dell'essere umano che pensa che tutto il mondo sia soltanto a sua disposizione come un mucchio di materiali per lui, è chiaro che lo sguardo non è quello corretto. Ma non dobbiamo dimenticarci che se l'essere umano deve occuparsi e può occuparsi dell'ambiente che lo circonda, è perché l'ambiente lo circonda, cioè lui sta al centro. Cioè se noi riconosciamo la centralità, in questo senso però, in chiave di responsabilità, il fatto che il libro della Genesi ci metta al centro o al vertice, significa una chiamata a una maggiore responsabilità. Lo dico, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Poi chi coglie la, la citazione la coglie, ma è vero. No, abbiamo. A proprio per la nostra posizione speciale un ruolo speciale ma abbiamo una posizione speciale altrimenti finiamo per sposare un, un ambientalismo ra radicale estremo eh, ideologizzato come questo reporter che è stato poi marchiato a fuoco da questo eh, fronte di liberazione animale perché ha fatto delle indagini contro questa associazione ambientalista e lui è stato preso appunto e poi marchiato come in questo modo. Ecco, questo non corrisponde alla all'ecologia che abbiamo in mente noi, no? Cioè questa ecologia appunto veramente ideologizzata. Ma questa si basa su un'idea, cioè che la centralità dell'uomo sia qualcosa che condividiamo, cioè che abbiamo una differenza specifica che ci pone in un posto differente dal resto dei viventi. Ecco la diapositiva che Baldo mi ha chiesto specificamente di mettere anche quest'anno. Questi sono cinque dei miei figli, siete d'accordo? come quattro perché quattro la mamma perché qua perché quello là col naso a carota non è mio figlio perché no che ne sapete non è un essere umano allora e sai in una posizione più o meno verticale bipede come gli altri ha un naso due occhi perché pensate che non sia un essere umano non un <ride> sormina non ha un cuore si è lanciata in questa cosa così romantica perché non è un essere umano secondo voi? Dov'è la differenza tra quei quattro sono vivi? E va bene, la differenza? Perché dite che sono vivi? Perché... Ditemelo, aiutatemi a capire. La materia, no, beh, sai, se lo scomponiamo in atomi, pian pianino, cioè, ci arriviamo, la materia è simile, ma nei viventi entra appunto un principio vitale, eh, per esempio, in che cosa notate che sono diversi? O in che cosa, questa è una foto, se fosse un video il movimento è una delle caratteristiche che ci permette di distinguere i viventi dai non viventi la filosofia ci aiuta in questo senso non ho capito la razionalità qua facciamo già il salto al vivente uomo perché nell'uomo ovviamente si presuppone quest, questa caratteristica l'altra caratteristica è che dopo un po' questi miei figli grazie a Dio adesso insomma sono ben più grandi, il pupazzo di neve che fino a fatto è sciolto, non c'è più. Perché naturalmente le cose materiali tendono al disordine, quindi spontaneamente non mantengono questa forma strana di un pupazzo di neve, il vivente invece tende costantemente a mantenere questa struttura ordinata. In particolare poi tra tutti i viventi c'è un vivente particolare che è il vivente uomo che si distingue per queste sue caratteristiche, per questa che eh, Carol Witiva chiamava lo stupore, con questa bellissima poesia, una volta questo stupore ebbe nome Adamo ed era solo col suo stupore tra creature che non si stupivano, per le quali esistere e scorrere era sufficiente. Meravigliandosi sempre emergeva dall'onda che lo trasportava, come per dire a tutto il mondo: fermati, in me è il luogo d'incontro con l'Eterno Verbo. Fermati, questo scorrere ha un senso. Per tutto il resto dei viventi, la formiga, la medusa, il leone, la vita è questo scorrere. L'essere umano può dire che questo scorrere sa che ha una direzione, cioè senso vuol dire sia direzione, perché so che vado verso la morte, ma questa cosa mi chiama a una responsabilità ancora maggiore, cioè a usare bene la, la giornata di oggi, perché non so se ho domani per fare bene, per compiere bene la mia missione. La morte per questo ci fa anche questo servizio, cioè chiamarci a questo orizzonte di senso. Cioè di significato, questa cosa è tipicamente unicamente umana, per questo noi riconosciamo che c'è una differenza specifica dell'uomo rispetto al resto dei viventi, anche nell'ecosistema in cui tutto è in relazione, non vuol dire che tutto è lo stesso, ma proprio per questa cosa io sono chiamato a una maggiore responsabilità, la specificità umana si manifesta in questa nostra interiorità, eh, in questa nostra razionalità come ci ricordava eh, lo studente laggiù. E quindi siamo persona, ma questa nostra interiorità, per questo c'è l'avanzamento della scienza, della tecnologia, della filosofia, partendo da quello stupore, io non mi appiattisco su quello che già so, che già conosco, ma sono fatto per camminare, per andare sempre oltre. Andare verso l'oltre, andare verso l'altro e andare verso l'alto. E questa triplice relazione di cui parlava De Baldo: tre o quattro, perché andare verso l'alto vuol dire anche andare dentro di me come persona. Queste relazioni però, l'altro che l'altro da me che è diverso da me che può essere altro essere umano o non umano andare verso dio e verso l'ambiente possono essere delle relazioni che sono e sono in questo momento cioè l'ecologia ci mostra che queste relazioni sono malate dice la dato sì l'esistenza urbana si, si basa su queste tre relazioni strettamente connesse allora noi siamo di fronte a una specie di allarme il problema ecologico ci dice è come quando tu cioè, lasci aperto il frigorifero. Scusate gli esempi un po'. Cioè, probabilmente di spessore. Se, se lascia aperto il frigorifero, che succede? Inizia a suonare a un certo punto un allarme. Una volta non c'era. Allora io potrei risolvere il problema spegnendo l'allarme, ma lascio il frigorifero aperto. Non, non funziona così. L'allarme mi segnala che c'è un problema. Allora il problema ecologico mi segnala che c'è un problema più profondo, cioè io non, non, non devo risolvere solo il problema facendo delle leggi che dicono cerchiamo di buttare la spazzatura nel posto più corretto, cerchiamo di risparmiare l'energia, il problema è più profondo. E il problema profondo sta nel cuore dell'uomo. Certo, Giovanni Paolo II ci dice, e anche la l'Allatato Si ci dice, che di fronte a questo dobbiamo avere uno sguardo di speranza, non dobbiamo ascoltare i profeti di sventura che ci, ci parlano solo delle catastrofi, ma che le cose possono cambiare. Eh, dice Dato sì, è come quella nebbia che, che passa sotto una, una porta chiusa o una piccola luce che noi vediamo c'è ancora speranza, possiamo ancora fare qualcosa certo dobbiamo curare queste relazioni sapendo che questo allarme che, che ci segnala la crisi ecologica significa che c'è un allarme più profondo, cioè c'è qualcosa dentro di noi che va cambiato e quello che va cambiato appunto, dice Dato sì, è ehm, riacquistare questo atteggiamento di, di autotrascendersi uscire dall'autoreferenzialità, uscire da se stessi per andare verso l'altro. Cioè riscoprendo la dimensione del prendersi cura dell'altro. Ma questo, come faccio a curare questa relazione? Abbiamo capito, c'è un allarme che mi segnala che c'è un problema. Questo problema non è solo ecologico, ma è un problema di relazione dell'uomo con l'altro uomo e con se stesso. Come faccio a curare questa relazione? Per questo dall'ecologia integrale noi dobbiamo richiamarci all'ecologia umana diceva già Tebaldo, non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia, cioè se non ho la corretta visione dell'essere umano, della sua specificità, della sua importanza, non posso realmente risolvere neanche il problema ecologico. Dice Papa Francesco l'ecologia è totale, è umana. Dice Papa Benedetto l'ecologia umana è una necessità imperativa, perché dirà se l'ecologia umana è rispettata, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. L'espressione ecologia umana addirittura compare nel Magistero, come anche Tebaldo sa molto bene, con Paolo VI, eh, quindi è, è molto di là nel tempo, e lui si domandava questa cosa di fronte a, soprattutto al problema del, dell'immoralità, dell degli spettacoli, della pornografia, di qualcosa che andava a inquinare l'ambiente più profondo dell'essere umano, cioè il suo cuore. E Giovanni Paolo II anche chiarisce nella Centesimo Stannus il tema dell'ecologia umana. Che cos'è che ci spinge a rispettare l'ecologia? E il fatto: sì, che è bella, sì che è buona, ma qualcosa di più. Il fatto è che percepiamo che l'ambiente non ce lo siamo dati da soli. E questa cosa, per questo dicevo prima, non possiamo subito richiamarci la sacra scrittura, dobbiamo insistere su qualcosa, e l'ecologia è così nel magistero, è qualcosa che tutti sa, tutti vedono, tutti hanno sotto gli occhi. Una diapositiva che ho tolto, Papa Benedetto dice. Come facciamo a parlare di Cristo anche all'uomo di oggi? Facciamo come faceva lui, lui parlava dei, dei, dei fiori, dei, dei, dei, degli uccelli, cioè facciamo in modo di, di parlare di cose che gli uomini hanno sotto gli occhi. E dice Benedetto XVI, tutti oggi sanno che cioè, le, la crisi ecologica è sotto gli occhi di tutti. Partiamo da questo. Perché voglio rispettare per l'ecologia? Rispetto l'ecologia perché l'ambiente dove mi trovo è un dono che io ho ricevuto e che non mi sono dato da solo. Questo è un dato obiettivo, cioè io appaio nella scena del mondo, non serve la fede per vedere questo, appaio e mi, mi trovo in un mondo che mi è stato donato. Allora, se le, le ragioni che mi spingono a rispettare l'ecologia sono il concetto del dono, cioè aver ricevuto un dono, non è, non è, il dono che ho ricevuto non è solo l'ambiente che mi circonda. Quali altri doni ho ricevuto? Ho ricevuto la famiglia nella quale sto ho ricevuto me stesso, anche il mio corpo, cioè tutte cose che quindi devo allo stesso modo rispettare. Non solo la terra è stata data da Dio all'uomo, dice la centesimus Sannus, e quindi devo rispettarla per questo, ma l'uomo è donato a se stesso da Dio, e quindi devo rispettare la struttura naturale e morale di cui sono stato dotato, sempre per rispondere a questo dono. Quindi, in sintesi, anche benedetto XVI, parla di questa ecologia dell'uomo che va intesa in senso giusto. Ecco la citazione di prima. Quando l'ecologia umana è rispettata, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Perché? Il primo elemento è molto evidente. Se io ho un cuore egoista, che pensa solo a se stesso, non penserò alle generazioni future, non penso a conservare quel cornetto perché verrà me lo mangio io, cioè non, non ho nessuna intenzione di rispettare questo. Quindi devo cambiare il cuore dell'uomo, l'ecologia umana, come purificazione del mio cuore, perché io possa rispettare la natura che mi circonda. È il significato più semplice. Benetto XVI quando parla di ecologia vi accorgerete se leggete i suoi testi, che vi porta direttamente alle questioni di tipo bioetico perché? lui dice per una questione di, di, di come si può dire? di coerenza ma come posso chiedere alle generazioni moderne di oggi di rispettare l'ambiente, la pianta l'animale e poi ha una legge che gli consente di congelare gli embrioni di abortire un figlio c'è un'incoerenza, non è possibile le due cose, perché dice il libro della natura e uno è una indivisibile Devo rispettare l'uno e l'altro. L'altro elemento dell'ecologia umana è ancora più profondo. Eh, la citazione ve la lascio, ma la leggerete, vi spiego soltanto il senso. Noi rispettiamo la natura perché sentiamo profondamente che quello che ci circonda non è un cumulo di rifiuti sparsi a caso, ma che c'è un senso e un significato. Ma allora, com'è possibile che tu senti questo, hai questa, questa spinta molto forte, e non ti accorgi che anche tu sei questo dono che va rispettato? Cioè tutto attorno a te ha un senso e la tua vita invece viene dal caos, sei soltanto frutto di un caso evoluzionistico, mm. compari e poi appunto, come è successo a mia madre, scompari, la tua vita è solo questo. No. L'ecologia ci fa questo servizio. Di, richiamarci che, di ricordarci che dietro a tutto questo, come se dietro al mondo, ma anche dietro di noi, c'è un progetto d'amore. Diceva, eh, qui, la materia non è soltanto un materiale per il nostro fare, diceva Benedetto XVI, possiamo di nuovo spalancare le finestre e vedere il senso di quello che ci circonda, ma il, questo sguardo deve investire anche me stesso, anche l'uomo, e riscoprire il nostro posto. Quindi vedete che l'ecologia ci fa questo servizio molto particolare, di, di, di ricordarci che la realtà non può essere un oggetto di dominio, so, non è solo quello, ma neanche io quindi vengo dal caso tutto dice infatti la Laudato Si è un linguaggio dell'amore di Dio del suo, del suo affetto smisurato per noi suolo, acqua, montagne tutto è carezza di Dio prestando attenzione a questa manifestazione vedere il servizio che ci fa l'ecologia per questo è interessante la Laudato Si perché è stata letta da tutti non necessariamente da chi ha fede però ti porta poi a farti una domanda di fede cioè a farti una domanda sul tuo posto nella creazione a farti una domanda su chi c'è all'origine forse io anche non vengo dal caso, forse dietro la mia vita c'è un progetto d'amore. Quando questa realtà diceva invece la luma infide viene oscurata, cioè da questo sguardo di fede e di amore, viene a mancare anche il criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell'uomo, ma in questo modo anche smarisco me stesso, cioè degrado anche me stesso. E la buona notizia quindi della la Dato sì che ci arriva attraverso l'ecologia è che ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato, ciascuno è necessario. E per questo infatti arriviamo alla conclusione con quel numero 160 che leggeva anche Tebaldo prima. C'è cioè, la domanda è che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai nostri figli. Non è il numero di spazi verdi, quante postazioni per i rifiuti, ma il sistema di valori, il, sistema, il significato che noi lasciamo, il senso. Se non, non ci interroghiamo di, di questo, dice il Papa, le nostre preoccupazioni ecologiche insomma, sono un po' fine a se stessi. E l'altro elemento è che dietro a questa domanda che tipo di mondo desideriamo trasmettere presuppone che ci sia un desiderio e i desideri a volte sono cose buone, no? Perché il desiderio ci desidera, eh, ci riporta alle stelle e eh, quando i desideri sono una cosa buona. E che desideriamo trasmettere, cioè che abbiamo qualcuno a cui trasmettere e che pensiamo che l'educazione sia una chiave importante per questo questo ci porterà poi agli altri capitoli dove la chiave educativa è fondamentale, no? ma il trasmettere non è soltanto una, un sistema di dati, perché ormai io, noi abbiamo Alexa, che non so chi c'è là, questo assistente vocale, Se tu vuoi sapere una cosa, la chiedi ad Alexa. Qua, qua, quanti abitanti ha Alexa? Quanti abitanti ha Alexa? Eh, come risolvere il problema? Chiedono un'altra, chat GPT, qualcuno conosce chat GPT? Guarda gli studenti che si, sì, ha voglia, de... ho già fatto la tesi, no? questo sistema di intelligenza artificiale che Molte cose le possiamo chiedere a loro, ma i nostri figli alcune cose le possiamo sapere solo da noi, cioè a che scopo passiamo da questo mondo, per quale fine siamo venuti in questa vita, perché questa terra ha bisogno di noi, cioè l'orizzonte di senso è quello per cui i nostri figli di fatto e le generazioni future ci stiamo guardando. E questa è, dietro la domanda ecologica c'è tutto questo, e questo è un dramma perché chiama il caos al significato del nostro passaggio su questa terra.